C'è una cosa che non dovete fare ragazzi Non entrate in autogrill con Ivo Alle 10 di mattina vi convincerà a prendere il panino col crudo È signatur Ragazzi siamo in viaggio perché questo weekend Guardate dietro di noi quanta roba abbiamo Moto e bici Oggi stiamo andando proprio a fare cross Molto lontano da casa stiamo andando Veneto Crespano del Grappa Perché un rider di motocross Famosissimo ci ha invitato a un evento Non sappiamo niente ragazzi Ci ha solo detto Vieni qui. Okay. Ah ok, va bene. Ah, ok. Invece domani andremo fino giù nelle marche. Sì, Ma sotto eh, il po' c'è qualcosa. È no, mi disociami cioè. domani andiamo nelle marche perché c'è un evento del buon forn a Fossombrone, ragazzi. Andiamo a Fossombrone. Anche lì andiamo. Senza sapere cosa andiamo a fare Che bello, un weekend a cazzo Ragazzi c'è più del 50% di voi che non è iscritto al mio canale e guarda i miei video Iscrivetevi al canale perché non costa niente e supportate il canale perché continuiamo a crescere Mi fate un grossissimo piacere, un grossissimo favore soprattutto iscrivendovi Quindi per favore se non siete iscritti guardate i miei video Iscrivetevi, schiacciate quel tastino che è gratis Porca di quella puttana Ok ragazzi, siamo... Io oh. al numero 100 e io al numero 8 Ok, non me lo ricordo tanto Accelera! Vada, vada lei! Eh? tu agente! Ehi? Già dentro nel foglio, ma no! Ma oh no! Madonna quanta merda mi spara! Oh shit. è diversissimo rispetto a dove giriamo noi è terreno duro poi è un po' bagnato no. eccoci Riesci? Vuoi una mano? Ehi! Su su aspetta, aspetta che ti do una mano uh! Vai <ride> Siamo nelle sabbie mobili qua eh? oh, Che stanchezza ragazzi Bella però la pista, siccome sono abituato a girare sempre adorno, piste di sabbia diciamo, non pensavo di trovarmi così bene in una pista del genere, tanto bagnata un po' viscida, fangosa, però bello. Allora, devi parlare più che puoi perché sennò mi copyrightano questa parte. Prima domanda, volevo farti da un sacco, ma proprio da quando ti ho visto su Instagram. 15 e 18, quanto cazzo fa? 15 e 18, quanto fa? Coglione! Coglione! 15 e 18 non fa 30? Dio no. ti maledica ti tiro il ti ciavolo. <ride> è, è il veneto giusto lui! È il veneto giusto! Eh. Mattia Guadagnini per chi non lo conosce, Motocross MX2, campionato del mondo! Campionato del mondo! Quest'anno gli hanno regalato anche quel cappellino lì perché alle giostre l'ultima volta qua dietro. Hanno lanciato, è riuscito allora, a pescarlo! Sì, e l'ho preso al volo. No, però a parte gli scherzi, quarto al mondiale, ragazzi. Quando va in moto, ragazzi, elastico. Sul, sul gas, gas. e non mai ho bisogno di cattiveria eh eccolo bella madonna ma stai calmo eh? Eh? di terra Ma stavo andando forte io stavo andando forte <ride> E noi ragazzi! C'è un casino della madonna! ma questi Non ti sa che è niente! No! Non so cosa sta succedendo Tutti dentro a casa Cioè l'unica cosa che non devo fare era cadere guarda il palafango Molto caricate ragazzi Stiamo infangando completamente il povero furgone del livello A me che cazzo me ne frega a me Io ho il diesel. Quest'oggi giornata finita Adesso andiamo a Bologna Perché dormiremo a Bologna stanotte E poi domani andare a Fossombrone Totone a Fossombrone Totone nei a Fossombrone ah, A posto siamo arrivati sì, Ma mo chi cazzo eh. le lava queste cose Ho schiacciato per sbaglio scusa Eh sì, sì, eh. Ad ah, tra l'altro così con... nelle foglie <ride> Sto raccogliendo lo strozzo di un cane Dopo due ore di viaggio Da Bologna Stamattina siamo arrivati a Nelle Marche Cioè il problema è che adesso Sta terra qui ragazzi è diventata veramente Cemento armato Ragazzi in realtà oggi qui c'è una gara di enduro tipo enduro Marche Series ma siamo venuti perché c'è lo stand di Forn che è sponsor dell'evento e quindi ci ha detto Fede Ma qua non è che te vado a venire a fa fare giro? Che sì, c'è? Ti di inquadrarmi? dimenticalo. Dimenticano <ride> Infatti io lo sapevo già Questa è la faccia di Forna ragazzi, aia, aia, ragazzi. Aia, E qui c'è uno spoilerino di una giacca Come al solito sobria, sobria Perché sobria. il motto di Forna è Sobrietà, sobrietà assolutamente no! Aspetta Rito Posto, In realtà non ho mai spiegato la storia che c'è dietro un po' a Forn Il mio canale è da tanto tempo che eh, utilizzo i prodotti Forn eccetera E che collaboriamo con Forn, abbiamo creato la mia linea Ma non ti ho mai spiegato cosa c'è dietro la storia di Forn e perché si chiama proprio Forn Che parte da lontano, da una passione per la grafica, il disegno fin da piccolino okay. Col tempo l'ho ricoltivata, riappassionandomi a quello che è il mondo della grafica uh -huh. E da lì ho cominciato a fare grafiche per caschi Da quando ho fatto il primo casco a distanza di 6 mesi abbiamo deciso di aprire un brand Tutto questo eh. è stato complementare nel vero lavoro Ecco Che di mio io sono un panettiere, un fornaio Un fornaio? Eh ma cazzo ma guarda che tu non capisci Fede perché lui si imbarazza Ma guarda che questa cosa dà valore non doppio, triplo, quadruplo al brand Quindi possiamo dire che la prossima cosa che faremo ragazzi è quando ordinerete un capo di forne, dentro Fede vi metterà personalmente dentro un panino anche. <ride> andiamo velocemente con una barrettina di The Protein Works ragazzi stiamo salendo al bike park delle Cesane Stasera dobbiamo tornare a casa 4 ore di furgone che la, la sbatta non è farti 4 ore di furgone ma è 4, 4 ore di ore furgone con Toto No questo è il mio video <ride> quindi, è, quindi è 4 ore di furgone con Ivo che rottura di coglioni Bene è nel mio tiro al contrario opposto <ride> Dai prego Eh ma come cazzo parti Scusami eh cos'è sta pedalata Guarda che io ti vieto di pedalare eh. Quella, guarda qui. Madonna, ma sei partito per la te! Cosa vendete qua? Cosa no, vendete, no. Qua? Cosa no, vendete no. qua? Cosa vendete no. qua? Cos'è no. Cos che si può comprare qui? Qui? Va sì, a no. qualche munghetto No, ma non no. vedete niente? Non è, non è, no, no. non è, no. non è no. banchetto di prodotti tipici. No. Pensavo fosse banchetto di prodotti no. tipici. vai. No allargato bene eeeh one footino wow ti sta chiudendo eh ah un po' corto sulla hip attenzione eeeh va qui ah c'è un altro banchetto che vende prodotti tipici più o meno: sì, Marmellata sì. Ma io non ti ho chiesto una cosa Il tuo nome Signore e signori sono lieto di annunciarvi La mia nuova serie per questo 2021, 2021. Dopo tanti trenini in Bike Park passati a non capire un c***o Sono lieto di annunciarvi i nomi strani in Bike Park Nome? Isacco, eh? Isacco. Hai detto nome? Isacco Isacco Com'è che ti chiami te? Com'è che ti chiami? Sei eh? Isaia? Isaiah? Ok? Isaia? Come ti chiami? Non ho capito? Erve. Arve? Erve Erve Ah ok Erve? Perfetto Erve Nil, piacere. Nil Per la serie dei nomi Neil. strani in bike park Neil. Attenzione, pedala tutto! C'è qualcosa, è una hip! Oh. Woo. Salto! Eh, ma cos'è questo? Raga. Ma cos questo? Eh, questi qua sono gli spuntoni per bucare Siamo sul rampage delle marche Ma che cazzo dici qua? Oh shit, è, ah, è andato di lì lui Ma Lasci giù, cambi e tutto Oh, è ripidissimo Eeeh, stiamo arrivati Quattro ore di auto Ritorna in quel di Lombardia merdosissima Aspetta Aspetta Allora niente ragazzi è stata una bella esperienza, tutta una bella manifestazione Quando siamo andati su nella montagna abbiamo fatto anche due giri nella bicicletta Se vi piacciono questi video dove facciamo vedere le bestie gli Ma animali mettete un indice in su <ride> E mi raccomando se per caso avete del formaggio inviatemelo Ragazzi ci vediamo al prossimo video Ma tra l'altro Buon anno o buon Natale, dipende dalla montagna